Oh, rullo di palline, signori, inizieremo un nuovo format dove parleremo della personalizzazione dei social network e della propria pagina a profilo. Principalmente parleremo di Instagram, perché è la piattaforma che dà più possibilità, più spazio nella personalizzazione. Vi daremo spunti creativi, idee e la possibilità di fare un canale Bellissimo, molto in ordine e in maniera molto semplice Perché se una cosa non è semplice non è per tutti e se non è per tutti non è bella Divideremo questo format in puntate e la prima puntata sarà sulla personalizzazione delle icone, delle storie salvate di Instagram Quelle iconcine dove ci sono tutti i simbolini personalizzati che sono bellissime Danno un tocco di professionalità alla pagina Ovviamente tutto quello che farò sarà tutto gratuito Senza il bisogno di programmi a pagamento Allora, ci sono principalmente tre modi I primi due modi ve li farò vedere dal telefono E il terzo modo, quello a mio parere, che è il migliore Lo faremo dal computer, che viene meglio Allora, per chi non lo sapesse, le storie salvate Sono dei gruppi di storie che noi vogliamo salvare E mantenerle su vive nel nostro profilo Quindi creiamo delle specie di playlist A queste playlist possiamo aggiungerci un'immagine di copertina Questa immagine di copertina è un cerchiolino Quindi, partendo dal Supposto che abbiate già fatto questa playlist, queste immagini salvate andiamo a personalizzare l'immagine. Quindi apriamo la sequenza delle foto, facciamo modifica storia in evidenza e in alto ci sarà modifica la copertina. Come potete notare, la prima opzione che ci dà è scegliere un'immagine. Già presente tra quelle salvate. Ma se questa foto qua noi non, la, non ce l'abbiamo? Vogliamo tenere un'immagine generica? Semplice. Tutto a sinistra sarà presente l'immaginina della galleria. E andiamo a prendere la nostra foto. Non abbiamo una foto? Bene, facciamola. Andiamo a creare una storia. Andiamo a selezionare disegna. Prendiamo un colore che vogliamo. In questo caso io ho scelto il giallo. Teniamo premuto sullo schermo. E vedrete che lo schermo si illumina tutto di giallo. Facciamo fine. Possiamo scrivere qualunque cosa noi vogliamo. Quindi, ciao. Anche qua possiamo... Giocare sui colori, sulle fantasie, su qualunque cosa noi vogliamo Lo salviamo al centro E qua ovviamente possiamo giocare come meglio crediamo Vogliamo metterci delle immagini, vogliamo metterci dei disegnini Vogliamo metterci qualunque cosa, beh possiamo Facciamo i tre pallini, salva E dopo ritorniamo sulle storie e rifacciamo il processo Quindi... Apriamo le storie salvate, tre puntini, modifica storia in evidenza, modifica la copertina, tutto a sinistra, schiacciamo e ci facciamo stare dentro l'immagine che vogliamo. Questi sono già i primi due modi. Ora andiamo a vedere il modo fatto meglio. Quindi spostiamoci al computer, volendo c'è anche la possibilità di farlo col telefono, ma ve lo farò vedere col computer che a mio parere ovviamente viene meglio. Ci troviamo su Canva, che molti di voi lo conoscono o almeno l'hanno sentito nominare perché è un software tipo una specie... diciamo che è il fratello gratis di Photoshop, chiamolo così, è un software molto... Molto interessante, che varrebbe la pena approfondire, ma noi guarderemo proprio la base oggi. Quindi adesso ci troviamo nell'home page di Canva, e la prima cosa che facciamo è andare a prendere il formato che ci interessa. In questo caso è post di Instagram. Lo trovate qua. Se non lo dovesse trovare qua, andiamo in modelli, social media storie di Instagram, post di Instagram, ecco qua. Questi qua sono post già fatti e tutti modificabili, ovviamente. Quindi, se vi può interessare una tipologia, andate su personalizza il modello ed è tutto super personalizzabile anche questo qua, cioè ci potete spostare le cose, copiarle, aggiungerle, però io ovviamente vi dico le icone delle storie salvate sono piccoline, quindi vi consiglio di farle molto semplici, infatti hanno tutte un'immaginina, è già difficile trovarle con delle scritte, quindi le scritte ve le sconsiglio, fate le immagini, ovviamente io vi faccio vedere tutto, poi ovviamente scegliete voi, quindi torniamo sul nostro bellissimo post, vuoto. Ed è diviso in elementi foto e testo principalmente Caricamento ci puoi portare le immagini esterne Questo qua ovviamente vi ho detto di evitare Quindi andiamo su foto Mettiamo lo sfondo Per esempio a me piace molto il marmo Quindi mettiamo marmo Prendiamo l'immagine di marmo che ci interessa La trasciniamo o la tocchiamo Perché tanto non va molto lontano Gliela mettiamo dentro E dopo aver fatto lo sfondo Vi consiglio giusto per avere un'idea dello spazio In elementi utilizzate linee e forme E mettete un bellissimo cerchiolino. Il cerchiolino ovviamente perché è a forma di cerchiolino l'immagine della storia, quindi per forza di cose. Lo facciamo di un bel rosso shock, lo mettiamo in mezzo. Altra figata di Canva che anche se non lo mettete in mezzo cioè nella posizione, lo mettete al centro, al centro. lui ve lo colloca esattamente al centro. Andiamo su testo, mettiamo... Volete mettere le vostre iniziali, volete mettere una scritta, ma abbiamo detto che la scritta non ci piace. Vogliamo aggiungerci un logo, un'immagine? Bene, allora la buttiamo direttamente dentro, lui ve lo carica, queste qua sono foto che ho già messo io prima, quindi era per farvi vedere come ci si arrivava. Lo possiamo mettere come ci pare, basta, tutto qua, fine. Ora vi faccio vedere la parte bella dei consigli, quindi... Usciremo da Canva e andremo su Pinterest Pinterest, per chi non lo conoscesse, è un motore di ricerca Che la gente utilizza per prendere spunti e per eh, prendere delle immagini Ci sono immagini fatte veramente molto bene Quindi se cercate uno sfondo, se cercate un'immagine Andate veramente e bazzicate su Pinterest perché ne vale veramente la pena Gran consiglione questo qua Se doveste fare un giro su Pinterest, noi ci siamo quindi seguiteci che ci fa sempre molto piacere Tornando a noi Andiamo su cerca Facciamo icone Instagram Vedete ci sono tantissimi tipi Dove ci sono alcune immagini Ha già molte icone nello stesso immagine Ma per averle tutte uguali, Quindi questo qua e diventa molto interessante Diventa un profilo fatto veramente molto bene A me non piace come stile Mi piace come stile questo qua Dove ha le immagini sfuse Ma grazie all'algoritmo di Pinterest Troveremo delle immagini simili sicuramente Vedete? Quindi va benissimo così Bellissimo insomma. Vogliamo cercare qualcosa di specifico? Nessun problema Icone Instagram Ovviamente noi abbiamo la lampadina Quindi lampadina Per esempio questo stile mi piace Ma non la foto Ok perfetto Non so perché ci sia un oca Ma fa lo stesso Quindi facciamo tre puntini Scarica immagine La prendiamo e la trasciniamo direttamente su Canva Tecnicamente abbiamo fatto Ma a noi piace fare le cose fatte bene E vediamo che allo sfondo Noi lo sfondo non lo vogliamo E qua arriva un software totalmente gratuito Che sarà utilissimo per voi È veramente meraviglioso Quindi possiamo trascinarci la nostra bellissima foto sopra Oppure un'altra cosa molto interessante È prendere prendere il link, cioè comunque prendere l'immagine e buttarla direttamente sopra. La prima cosa che farà è togliere tutto lo sfondo. Quindi facciamo download, prendiamo l'immagine... E la trasciniamo sopra il nostro progetto. Ovviamente cancelliamo quello sotto. E vedete che è trasparente? Vi voglio far vedere una cosa che potrebbe capitare. Ecco, per esempio potrebbe capitare che io voglia questa foto qua. La prendo, la trascino sopra background. E vedete che qua dove c'è il brillantio dell'immagine hai i puntini. E noi questi puntini qua, ovviamente a noi il bianco qua serve. Ve lo faccio vedere con uno sfondo che magari si capisce di più. Noi qua lo vogliamo. Quindi andiamo su... Erase e restore Se schiacciamo così con erase lui ovviamente cancella Noi torniamo indietro Facciamo restore e andiamo sulla parte che a noi serve Quindi può capitare che lui togliendo tutto il bianco Vi tolga una parte bianca Torniamo su background Andiamo su color E andiamo qua sui quadratini E qua abbiamo già la nostra immagine a posto Volendo eh, lui ci dà veramente questo programma qua Un... Eh una scelta anche di colori di sfondi molto interessante e, e perché no potremmo veramente rimanere su questo su questo sito qua a fare tutto se vogliamo una cosa semplice ovviamente ma noi vogliamo continuare a usare il nostro e quindi la scarichiamo e la trasciniamo qua su IGANDO. Era un esempio, quindi a noi questo non interessa. Noi l'immagine del logo ce l'avevamo già, quindi siamo a posto così. Se volete dare il nome del file, lo mettete qua. Facciamo scarica e abbiamo la nostra bellissima immagine. Che arrivati a questo punto, ce la passiamo direttamente sul telefono. Do per scontato che voi non sappiate mettere in evidenza le vostre storie. Fate più, selezionate le immagini che vi interessano, fate avanti e vi chiede. Di modificare la copertina Qua ci sono le immagini che sono salvate E noi dobbiamo andare qui a sinistra Dove qua ci sarà la nostra bellissima foto Che abbiamo appena messo sul telefono Non chiedetemi perché Ma Instagram Vedete che intorno c'è uno spaziato bianco Dopo che faccio fine me lo mangia Quindi l'immagine è sempre un pochino più grossa Di quella che è in realtà Per esempio io qua ho lasciato parecchio spazio Eppure ne viene poco quindi non chiedetemi perché, non lo so. Se lo sapete, scrivetemelo. Mettiamo il nostro bellissimo titolo e basta. Fine. Questo è semplice fate tutta la vostra schiera di immagini. È un'immagine che appena uno apre il profilo vede tutto ordinato e quindi dà un impatto diverso e lo consiglio al 2 miliardesimo infinito per cento di farlo, se ci tenete ovviamente l'immagine del profilo, ma siccome i nostri profili social sono diventati quasi un curriculum, io consiglio sempre di usarli con della testa, ovviamente dove il nostro profilo può sembrare, può essere utile e può determinare scelte, perché no? È una cosa gratuita, è una cosa semplice. Da fare, ci danno la possibilità di utilizzare questi software. Bene, usiamoli! Sono gratis, divertenti e danno una bella immagine. Signori, spero che questo tipo di format vi sia piaciuto. Ci saranno altre puntate in cui andremo a vedere altre cose da personalizzare: alcune un po' più complesse, altre semplici così. Quindi, signori miei, vi auguro una buona serata e buon tutto. Ciao.